Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamics e Marco 007 siamo tornati alla seconda parte cioè alla seconda parte del ultimo del DLC di Kirby Star Wars. in questa parte finiremo la, la modalità eroi in una dimensione parallela Allora, nella scorsa parte che abbiamo appena finito di registrare okay. abbiamo fatto le prime due dimensioni e in questa parte faremo le altre due quindi iniziamo subito. Com'è che si toglie l'abilità Voglio capire Perché non la riesco a togliere Non lo so Scusate Rimuove abilità E perché non vanno? Perché diavolo non va Non va Non va Cosa non funziona Ah in questa maletà dice no. Però scusa, aspetta, non salire sulle piattaforme. Qui ai lati potrebbe stare qualcosa. E allora che c'è tra le piattaforme con i di là? Cioè... Che si muovono i lati? Beh, tocca la piattaforma. Non so il è Ah, ecco... Non sei, ecco, così. Perché volate? Non dovete volare! No, e dai, ma magari c'è un cuore! Bene. Contento ora? Sì. No. Bene, sì. A cosa ci è servito? Vediamo. A niente, ecco. Uh, spreco di tempo, tre secondi. Eh? Forse non abbiamo tempo per entrare. Ok. Esco. Egli No, perché sensi non si può sentire. Proprio come Mark. Ok, spostati. Sì, sì. E quindi, <ride> qui abbiamo Kirby con l'abilità Mega Spada, che per giunta è l'Easter Egg Poi? del Merluzzo Quindi ora resta l'Easter Egg dell'Easter Egg. Eh sì. Anche se ormai con tutte le trasformazioni easter egg che hanno aggiunto, qua su Kirby Star Wars, ormai diciamo che è abbastanza comune sembra questa è la fabbrica HAL dovrebbe essere un easter egg ma non è la fabbrica HAL quello che è È l'isola di Wispore Resolve ok quello okay. che dovrebbe essere un easter egg ma non lo è si sì che è un... no, non lo è più perché non è così tanto che ormai è un 50 e 50 vedi ora c'è Marx anche quello dovrebbe essere un easter egg ok volevo solo prenderti per lanciarti via <ride> quindi alve e ribone che non ho mai usato davvero se le ho usati so, eh, li avrò usati nella, nella star guest eh appunto li, abbiamo, li ho, li ho no, no, usate tutti e due grazie eh. ora serviva? ricordati no ora ricordati queste sì, cose so. eh. questo è un pochino difficile ma ah, ah, non è vero ah questa la prima è facilissima perché perchè si, si mette tutti i blocchi che bisogna rompere basta basta, smettila non toccarne nessun altro ok, oh. oh. che è successo? l'ho spaccato l'ho spaccato io sì, sì. e tu mi hai dato il potere non è vero Sì, è vero vedi, l'ho spaccato io Ah non dovevo suicidarci secondo te chi altro ha la vita? dovevo suicidarmi, non, non uccidere nessuna non ho perché sei entrato nella porta? Perché non potevo fare niente. Puttati! Esci dal livello, vabbè, fai quello che vuoi. <ride> Ti ho schiacciato. <ride> Salta. Cioè taglio, tagliamo. Perfetto, siamo tornati qua. E ora vi soggiamo soltanto. Faccio io stavolta. Faccio io. Finito. <ride> sì, ma devo fare io, Marco. Eeeh! <ride> ok. Help. Ora fai fare a me, capito? sono sbagliato ma è mai facile tu stai con la pietra cuore. tu c'hai la pietra Come pretendi essere preciso io c'ho invece un... questo coso che okay? questo cosoide coso. quindi fermo allora un cuore Forte. fermo eh mi raccomando facilissimo resta lì dove sei eh uh allora. è vero ok non eh, puoi distruggere dall'altro lato, lato. Non. C'è la porta Io stupido No È tutto da distruggere Non è vero Sì Sì Tanto si può rifare so. Anche quello è tutto da distruggere Andiamo E' eh, scusa Are we sure? Uh, corri Yeah, we're we'll sure! Ok Two hearts now for the final destination Ora per piacere fai fare a me La balena è facile Lo so, lo fai fare a me Here is a balena So, the balena is a balena Anche se non si dice balena in English. But I'm a pro, so I can do anything. Way. I can do anything. Ok, ora bisogna stare. Ok. E ora. Cosa è uh... difficile? Sbagliato. Adesso. Moriamo? No. Usciamo. Però usciamo, non devi morire, usciamo! So, let's redo it. Got it? Era got, got it? Ah, è semplicemente fare questo. Sì. Ora, devo Ehm. Um, um, ah, giusto. Ok, No, C'era il faccio al marzo. Pure il faccio al marzo. No! <ride> Perché è così gelato? Ah, no, è vero! Ah, è scusa, fammi scendere! <susse> No, vi togliete davanti, non riesco a vedere niente <ride> <ride> Ma voi Eccolo no, qua, finalmente Hai visto, ti ho invitato Vai, vieni qua Vieni che, che ti servo io? Devi Ok, possiamo proseguire Ah, è bello che Cracco guarda la direzione dove Guarda, sta. sono io Ok, ma troppo ridere l'Adeline quando fa quell'attacco. L'Adeline. Qua Perfetto, possiamo proseguire. Siamo Quindi, ancora con l'Adeline. Sì, e sì. qui no. c'è Maxime Maxim Tomato. Non lo vuoi Maxim? Sì, lo voglio. Lo vuole. Lo vuole. Oh. Che è quello ah, Abbiamo due, abbiamo due Che sì, è quello impostore? Che... Ah, comunque, non so se avete notato Ma quando non avete gli, quando avete gli amici di sogno Vi appare praticamente. Uh, ah, aspetta. Cosa? Allora, aspetta, aspetta Qua dobbiamo ricordare allora. rompere Rompere Qua è tutto rompere sì. Tutto per rompere Rompere quando abbiamo due Tutto rompere Ok, prendiamo un buon ringleo al posto dell'impostore E prendiamo... <ride> veramente sei sì, stupido perché che ci servono ci servono non ci serve a niente roti okay, chiave e cosa stai dicendo? quando avete amici, gli amici di sogno? Uh, quando entrate nelle porte vi vita eh. c'è cioè, lo schermo che si ah ma solo qua solo in questa modalità no non è vero sì, Ehm okay. um, si può fare fa, fai lo scudo quando ti dà la Ah, ok, giusto. Non quello. Quello quella cosa, vale anche così ru... No. La rotazione con la spada Ok. E... No, so sap io sapevo ci ho messo 3 ore per capire. <laughs> io no. Ok, red key so I have to Go down. Dalla da Wattle Du Salve. Ho sbagliato. Esce lì. Perché no. mo muore, vedi? Ah, ma chiave si distrugge poi. Bella. Ok, corri. Corri. Ah, corri! Lui e ci mette tre ore, devi sì aspettare più che corri. Chiavi l'arrivo! Thank you! Ok, ora corri. <ride> Bravi, è morto ora stai attento prendi il cuore e proseguire come tipo hai un sacco di soldi buon un compleanno gli dai a qualcuno poi lo uccidi <ride> che cosa brutta <ride> ok ha laggato per un secondo e eh, non vi preoccupate lagherà allora rompere questo sì. tutto tranne quello in mezzo. Tutto tranne sì. quello in mezzo. Non rompere. Me lo rompere. ricordo, tutto tranne quello in mezzo. Non è quello in mezzo. Oh, sì. Sì, è quello in mezzo, sono sotto. No, pensavo fossero qua. Ok, sì. aspetti ad attaccarmi. Ora, allora, rompere. se sì. lo sì. faccio io. Rompere. Sì. Lasciare. E poi rompere e romper. Quindi posso sì. anche fare gli equipeggio attacchi senza farmi ok io lo qui e eh, uno niente questo ora lo voglio rompere quelli giusti e viva ok un pezzo di palzo che non ci interessa più di tanto perché tanto il palzo li faremo vedere poi e ora proseguiamo con Uh, non sapevo che c'erano tutti questi quadri si che tutti questi qua, due sono ah. <ride> è un misero roach non è Doroach non è Doroach ok, ci serve pietra la prendiamo è al posto di <ride> Max sono meglio okay. <ride> effettivamente ci serve elettro quindi io ho elettro, giusto? Sì. No, non no. ci serve elettro. Perché elettro, scusa? Perché sì. Ah, è vero. Si uh, Sì? E ora posso, dai... Vai, alza. Tu, tu. Sbagliato, rifacciamolo, muori. Vai a morire, muori. No, perché sì. Si può fare lo stesso. No, no, no, non è vero, l'ho provato io. Non si può fare. Perché <ride> <Sì. ride> è morto? Oh, <ride> Come è morto sto piammelletto? Perché la <ride> oh! eh. non ce lo togli vero? non ce lo togli chi? scusa vuoi diventare tu un rookie? eh Eh non puoi, ah, Su, tu, sa, puoi, lo volevo puoi. fare pure io ok eh. allora prima di attivare no attivalo e basta devi per forza andare al cuore eh ma dai a, po a posto lo fa però, eh! Andate amici! Noo! Papadaros! Oh, ah, <ride> ho, ho salvato solo Doc, Spinne e. e. sono Che cosa triste però vabbè Oh, ma scusa, ma tanto, ci sta stata fare altre mosse Dicami <ride> io, <ride> ho fatto solo il laser così per noi A <ride> esiste questo A esiste Questo, vedi, mosse di tanto no, no, no. Ok, quindi No, troppo, l'hai caricato troppo Non sai che li puoi mettere tutti e tre insieme? I scemi Ma perché, perché? Perché si è attivata la vera Tu ti sei attivato scivolata, scivolata, scivolata vieni da noi papà storo papà castoro no, storo, capito, storo, come ti castoro scusa, ma io mi ricordo che anche se si attiva quello si può fare lo stesso no, no, ti ricordi male, l'ho già fatto io Oh! Direta agli esperienzi sì, Scusa, a che serve, a quella carica elettrica? A, a far funzionare il coso? Sì Ok, okay ora... spingi, uh, spingi. vieni Spingi, spingi, spingi, spingi. No, prima, prima fammi fare la loro Spinni il primo Sì, ma muore <ride> Se forse... Se magari metti... Eh... Oppure uccidono di spinto. Sì. Vada, vada. Ah, A va scappa. Lui morirà. <ride> e non anche spinni. Ecco, è morta. È morta. È morta. Ho detto morta. È morta. Morta io. Okay, ok, allora. Ok, questo è difficile. No, non è Devi allora. far esplodere. Sì! Altro. Allora. Um, no, no, no, no, no. Ma ma Storo. Yeah, Basta, sto... mm, mm, mm. Ok, sì, come va. Ora. Cosa wow. fai? Ok, ora devi far esplodere il primo, ma non il secondo. Bravo, sei stupido, hai fatto esplodere il secondo, ma non il primo. che dici? Ah bravo! Che stupido! Ma secondo me allora... confusi! Ma secondo te come doveva funzionare allora? Comunque anche se No, Vedi è te? che ho confuso i figli. Tu confondere troppo. Tornare in mondo reale tu. Perché Fuori. abbiamo così pochi cuori? Perché sì. Cosa è il terzo amico di solito. Mio dio, stiamo registrando da un sacco. No. Allora, prendiamo ragno. Mi sa che è stata una brutta idea fare la così. Corri, uccidi tutti! Allora, qua è un po' difficile, bisogna conservare tutte le chiavi. Allora questa, la tengo io Ecco uccidi quello, uccidi Bravo Vado a liberare Ciocco Bravo, e ora vado io Forza Topolini, andate E ora... It's time for the ball It's time for... Aia Forza Daro Non ti farà battere uno schifo come lui a chi serve il martello? a nessuno quindi proseguire forse due, quattro Aspetta. schettina food uh take, la torta! preferimenti? si sì, e l'hanno messa apposta e eh. non è un easter egg eh, che può capitare che esce la torta l'hanno proprio messa lì la torta Perché ho visto anche il video che è uscito che ero il pulitore non è un caso che è uscita la torta, l'hanno fatto sì. Ok, lì non si può rompere, quindi non ci provate. E dobbiamo solo andare qui. Quindi, stella amici, no, ruota amici. <coughs> e eh, non falla tu. Mm -hmm. ah, fino a che punto hai visto gli stelline? Ah, dobbiamo evitare le stelline. Giusto, vabbè, non fa niente. Ma devi per forza evitare. Sì, lo so, c'è la... so, anche il, la parte dopo. Vedi? Okay. Sì, lo so. Quindi poi devo andare sopra, giusto? Sì. No, sotto. Sopra, sei so. sì, andato sotto. Ok, devo stare a yeah. tempo. Allora, sento so. Oh! Damn it! tu Ok What? Dove? Devi essere Max. E prendi Max, <susurra> Spoiler è un boss di Super Smash Bros. <coughs> brawl. No. <susurra> che dici Brawl? Quanti boss ci sono in Brawl? S lo so io, so io. Ora, vuota amici ancora. Devo andare qui giù o su lì? su giù no, in, su. non hai capito non alla parte dove c'era il bivio con entrambi i cuori alla, al primo coso che abbiamo mancato non lo so <ride> il primo coso giù comunque non lo so vedi mi sa che era giù e, e, mi sa che è sempre su di nuovo vabbè tanto ora abbiamo tutti i cuori quindi possiamo saltare in questa parte qui oh, salta e poi non andrei ecco <ride> yeah. Quindi ora vola C'è Kirby Potter Perché Kirby Potter? Harry Potter sì. Kirby c'ha una scopa Kirby vola Harry Potter Kirby Potter Kirby è <ride> La scusa più close uh. no. Sei stupido Perché sono stupido? Io sentiamo Salto io No, faccio io, faccio io. Salto io, sei stupido tu. No. Muori 30.000 volte, ci, sei, ci stai facendo perdere tempo. Ah, io? Sì. Ah, io? Cosa ho, cosa ho fatto io, scusami? Ah, io. <ride> Vai, corri, corri. Salto io, stavolta. Faccio io. io, io, io. Tutto mio. salto io marco di così sei bisogna essere precisi eh vedi eh, tu sei stato preciso? si sì. uh, mi stavo vedendo è di sempre mare. così lo so solo che io sono anche un pochino più... lo so che dobbiamo fare anche la quarta eh si sì, lo so ma eh, in tesoro che non abbiamo preso il primo ora eh, fermo, non saltare non saltare ecco ecco cosa ti... ecco cosa intendevo lì l'ultimo cuore, evviva speriamo si sì. no voglio riprendere il marchio Prendi a caso, dai No, Mart. Mart. Che spreco. Mamma mia. Cosa okay. non spreco? Kirby Pulitore. Potevamo metterci Kirby e... Pulitore. Kirby Bidello. Uh. Oppure Kirby del Turbino. Ok, ora non sprecare la staffa di nuovo perché vuole prendere un'area. E' una cosa danno! Eh, ma è magolos, è viva! Veramente! Ma dove ce c'è le orecchie? Qui. Nell'altra camera stanno tutte e tre le scelte sprecate. Non è vero, il primo no. E questo lo rende uno spazio. Abilità inutile. Ci... Ah, yeah. Ora siamo contro mm -hmm. Meta, no? Sì. Si. Sì. Metallo. Sì. Meta. Parallel Metanite. Hello. che da dalla trascendente. Che io conforme sempre con Meta Knight Primo. Quando Cioè due volte. Uè, uh, hai visto? L'ho contraattaccato, ma non con eh, il gomito Cioè, ho fatto spada contro spada, vedo di nuovo. Questa cosa è bellissima, perché lui vuole che lottiamo con la spada, Quindi succede una cose. Forza! Mm. Mm. Mm. L'ignoranza la... assoluta! Mm. Si capisce niente pensano i retini magici che possono essere un problema poi adesso io non ho perso quasi niente, niente. ecco vedi un'altra spada contro una spada e, e la cosa migliore è che lo fa più notare il gioco non è che tu dici eh, vabbè dai eh, per un attimo non, non, non, non si capisce bene lo capisci perché fa sia il suono che è potentissimo sia lo schermo si vede che brilla proprio Uh, Perché qualcuno non vuole venire da me! perchè non fai il su? venite da me! forza! ultra Lord. dove l'hai lanciata? No. a vuoto! decolor! <ride> De <ride> addio! <ride> molto utile addio. addio! addio! però come stavo dicendo, potevi vedere le battaglie sono facili Almeno per me. Per Margol lo io so. Io non ci riesco con Magolor, è davvero brutto magolo. E non lo sai usare non è quel caso. Non E finiamo! L'ho ucciso io! L'ho fatto io, ho fatto un'altra così. E io ho fatto così, così, così, così, così, così, così, Vieni così. Niente <ride> Ti Ho lasciato le medie perché mi stai antipatico. Ok, lo dobbiamo fare un'altra volta, anche se sono 26. E' un sacco di tagli comunque Quindi dimensione 3 è completata al 100% Evviva Pezzi di puzzle che non ci servono Bon che tipo tutto so, fiero so, so, oh, Ho vinto io <ride> sì, sì, Ok, ultima tutto. dimensione Let's do this Quindi mm -hmm. let's do this ah! Però manca ancora qualche amico di Song da provare, giusto? Sì, ad, esempio, ad esempio, adesso abbiamo un certo Magolardo, ti ricordo qualcosa. <ride> e su questi, scusa, perché dici però? su quelli che proviamo noi. Eh sì. Eh. Cacchio dici. Non... No. Ah. <ride> ti odio. Un attimo, mi sa so che c'è qualcosa giù. Sì. controlliamo per sicurezza sì. bello ora dobbiamo rifarci tutta la salita no, dobbiamo volare appunto, dobbiamo rifare tutta la salita oh tutta la salita, dobbiamo volare mm. è noioso ok <ride> sono morto è morto mi sto sfracellando la testa Cutter. tagliatore. No. Taglia lei. Taglieri. Taglierino a me. No, taglia lei. Catter. Cat E cat P è una storpiatura di Cat RP. Vai, cioè, dammi Taglia la sua. Non dire no, cavolato. La sua torta. Taglia la sua torta. Vedi non dire cavolato. Perché? Uh, Perché no? Giusto? non lo so. C'ho paura. <laughs> <laughs> quella caricata. No, è che non è il ghiaccio. Ah. <ride> <ride> ok, ora devi prenderla. Stupido! Tu stupido. Io, cosa ho fatto io? E cosa avrei fatto io allora? Che que dice stupido a me? la lava Non l'avevo ancora lanciata Per tua informazione Non l'avevi ancora Tu hai causato tutto lanciando la lava Ma no, non è vero Sì Senti io non devi, ancora... devi distruggere Non l'avevo ancora lanciato Devi distruggere la casa lanciando, lanciando la lava Ho capito ma io la stavo caricando ancora okay. Ma okay. i cacchionici l'hai lanciata Facendola cadere No ah, scusa non ti calmi Tu e non l'ho lanciata sì che l'hai lanciata, ma mettiamo il replay. Dopo ci ricordiamo il guardia, video, ok? Scusa, ma non vuoi sapere di me se l'ho lanciata? Come hai fatto a tagliare la corda senza aver lanciato la lama? Non ho tagliato niente. Sì che hai tagliato, non è caduto tutto. Che ne so io? Con non la ti... lama? Senti, non avevo ancora tagliato. Eh no, ma perché, perché, gli perché gli scarpi non erano morti? Non capire. Perché che erano morti. Scusa, eh stavo in un'altra cassa qua adesso. No. no, no Sicuro? Sì Ora la devo evitare No Sì Suicidati. Perché la devo evitare? Scusa Oh donna mia Perché la avresti dovuta Perché evitare? sì, mi sa che quella bisogna evitare Eh, ragazzi, qui dove stava la cassa prima, bisognava prenderla Perché stava, Marco mi ha detto no, invece stava Ok, siamo tornati dove Vedi, qui in mezzo devi andare Alleluia, vedi? Oh, ce l'ho fatta. Fatta. No, no, no. okay, fatto Ok, ora, quelle dovevo rompere tutte? Tutte Non ci sono le, le corde da montagliare. Dammi gli occhi, no. Ah, vabbè, vero, mamma mia ci avevo perso una cosa come 20 minuti su sta parte vabbè mo, se esageriamo un po' però veramente ci avevo perso tre ore ok, ora c'è Magnolardo cosa può fare Magnolord? No, non lo so perché non lo mai usato no, ecco io, me l'ho usato un po' fare buco nero su eh, nello, muoviti! Parte. come si fa il buco nero? Buco nero, buco nero, buco nero, ecco. A mezz'aria, tieni premuto su Ah e no su più tieni premuto giù e usa Ah ok quindi a mezz'aria su Ma che <ride> schifo Allora avevano ragione un traditore mago no. Su sa. Su e poi ti premuto il cuore Ah ok E poi muori. E tu muori Okay. ho riso, ah, è lancia la <ride> ho riso! cos'hai detto? tu muori! vieni, fai in mal! ok! nessuno ha saputo uccidere tutti! Ah, davvero? Ah, a me lo dico io! non è vero! ok, <ride> uccidi tutti, muoviti! ok, quel nemico basta fare il cucchiaino, se No, ha più vita degli altri. Aiuto! Ma muori! Perché non muore? Okay, Alleluia mo. Ok, ora. Eh, ma... No, no, ma no, Resto. Resto, no. Muovo. Presto. Presto, corri. non è morto! non è morto! Però non è morto! non è morto! E non male che il buco nero assorbe tutto. Tranne quel nemico ciccione la cacca. Ok, eh. Eh? Ah, ah! qui, qui, sì. questa è la parte dove bisogna tornare indietro. Questa sfera qui sono in seguimento con allora, tasto. Ah, più avanti. più avanti. E poi bisogna tornare indietro per, per ritirare il corrente. giusto? Perfetto. E ora torniamo indietro. Perché indietro? Sei già tornato indietro, non ti serve Come farebbe un giocatore a capire che devi tornare indietro per completare al 100%? Scusa eh, lo devi fare. Non ha senso, ma no, non, non ti serve Vieni. Perché lo attivi e ti uccidi solo tutti, vedi? Chi? <ride> <No, vorrei mangiare ride> La <solo> io a te <ride> È bello, dai Sì, sì, ma devi morire tu io lo porirò vai, sono <ride> E ora esplodo Perfetto, bisogna attivare il pulsante. Attivare il pulsante qui. Attivare il pulsante. Ok. Bene, ora possiamo tornare indietro. Ecco, eh, qui c'è una bella porta. Nella vecchia. Porta. Portaria. Porta lì. allora. <ride> porta. Ah, ok no no no, me le gemme, me le gemme, me le gemme. Gemme. gemme, tu non puoi farlo Sì, lo posso fare no tu non lo puoi farlo, ok fallo <ride> di regola però, il giocatore singolo si fa con le gemme i <ride> sì. no. cili non vuoi no, no. mai eh No, sono detto da parte del mio epico piano Perché non entri come parlo? Uh, sì, no. No. <ride> Cilli non muore mai. Tranne no, no. quando non fai puzzle. Che quello lo uccidono. Ok, ora, come lo Io... distruggiamo? Ah, giusto. Con gli alleati. Peccato che non abbiamo gli alleati. Prendi il cuore, è veloce. Magolo non ha bici a parte se stesso, giallo. Ok, ora torniamo indietro. Perché? Non lo so. Non ti serve niente! Perché? Perché? Non lo so! <ride> che dici? Lo prendiamo un po' più grosso? No, siamo bene, con... due magolardi, non I due magolardi, <ride> all'avventura. <ride> no, magolard, ci dobbiamo lasciare. Beh, addio. <ride> Muori. Muori. Oh <no. ride> Addio! Oh, addio. Oh, mio. Oh, mio. Ah, salta! Ecco, <ride> <È bello, ride> sei morto tu! Buongiorno signor Tarantola! Tarantola! Tarantola! Tarantola! Ma io mi ricordo che c'era il punto dove ci è torna indietro! Okay, Siamo già tornati indietro! Già Vai, salta! No. Ah, wow, abilità amico! salto sulla regga per amici mi, mm. mi ricorda qualcosa uh, qua bisogna fare qualcosa su. no? no aspetta sì. uh... puoi attivare qualcosa da lontano si può lo puoi fare ah, con ah una... uh, giusto no. con la... no la sfera es... È... ecco eh. allora scappa perfetto non abbiamo bisogno di amici ok allora, fermo, poggia la chiave poggia, non lancia eh, facciamo un bel trampolino ai limiti del mondo prendiamo la chiave e rimbalza, perfetto ok, lo prendiamo io, lo scarabuglio che è buggato, uno scarabuglio questo attacco qui è un B comunque. Eh, dobbiamo allora, questo... rompere rompere questo eh, non ti questo ti non rompere, rompere e dopo. rompere dopo poi muori questo rompere tu rompere ah. ah. cioè, ah. tu aspetta ora allora, eh, allora, allora fermo quello io. centrale non deve morire faccio io lo so non è che non deve morire non deve essere allora. ok uno è andato ora l'altro E tre, perfetto. <ride> Morto E ora spera esco, lo potresti anche fare tua Potresti anche fare il tuo, fare il tuo. Ok, let's run. Ah, ti sei lanciato un troppo Ti si lasciato un trappolino per le Ok, è troppo tempo usare le abilità di Rami. Tipo tarantola. Questa cosa non ha senso. Come? In che senso? questa questo, Un attimo, questa cosa. Questa. Perché non so? Perché, ah, perché sì, faccio le, le spie dal nulla. E eh, vabbè, ce le fai dal nulla. Poi sono pure a mezza che questa è una di logica. Beh, tarantola, ci vediamo. <ride> Mattio. Ok, ora ci serve un'abilità per Susy. Suzy, allora. Sono innamorato. Ma perché? Di Sus. Uh, lo so. vai. Vai. Okay, io Il bello è che io non, ho, non lo so usare, quindi l'ho... Non la so usare. Non la so usare, va bene. Ice! Vieni in la barca per me, Susi! No, vai! <ride> Cilli allora, vattene Guarda! C'è il po'! Su ha la vita del certo, guarda. Allora qui bisogna fare cosa. Ecco, tipo questo. Poi bisogna scendere giù. Ah, coincidenza. Perfetto. Li ho salvati. Ora scendi. Cilli vattene! Dove l'altro lo ha fatto? chilli! Lascialo stare! <ride> un appuntamento romantico! Come si sale? Da sopra? Suppongo di si fai. Ecco, quella in mele sono per te. Guarda, c'è la vita lì. Di... Ok, Robo Wii! Lo sai che non puoi volare, a te? Oh no, corri! Muoviti! No! Ah. Meglio! Tanto poca vita! Però ora bisogna rifare tutto Con suzi, vero? Sì. ok chilli abilitami un attimo voglio morire non ci so vuole nessuno e <ride> diventare chilli rimango immortale. immortale ok devo andare di qua su su su su su no perché vai qua che ti serve l'abbiamo già preso non lo so qui andiamo allora. <ride> è bello prendere tempo vero? No. Ha fatto. Ci rimane un'ora circa su la telecamera. Ok, muoviti. Mori, muoviti tu, tu sei l'unica che lo può fare. Ti, ti chiamo il femminile perché sussi è femminile. No? Ah, è vero. È vero. Uh, Susi non ha non può volare un robobot, è vero, eh? Robobot bo Che ora corre, nostra. Il robobot, il robot. Evviva! Ammaccilli! Sono stato io, Daniel! Non mi interessa Ah, qui dobbiamo andare? No! Smetti di perdere tempo! Lì perdi tempo! Perdi tempo. Ah. Vedi che qua dobbiamo andarci! Perché? Perché viva! Uh -huh. Sì, è comunque immortale, sta lì. Ah, l'abbiamo già presa, possiamo saltarlo. Non è vero. Sì, vedi è cosa è sta mio. lì. Perfetto, sono lì. Però non lo possiamo saltare, perché la notte lì qua. Ah. Ma... Giusto. Quindi, prendi lui. Gimmi. E ora... Ah, mettono un robobotto. Oh. <ride> che bello! Mi sono dimenticato che bisogna tenere premuto il gioco! Una nazione, una cosa, una La nazione! Dammi coso! Dammi cos'è! Così almeno volo! si prima <ride> <ride> non volavo! Che bello saltare tutto così! Eh, si può fare tipo di qua lo stesso sì. oh. Ok, allora. Ho recuperato un po' di. No, robot. Ok, basta fare così. Basta okay. tenere prenduto il pulsante d'attacco, io sono stupido. Ok. No! Perché? Dico okay. che. Perché sei il primo, il primo giocatore? Che muori sempre. Forse sì. sono Non possiamo po'... sacrificare una susi Oh, posso essere io Susi, così. Cioè, mi suicido E uccidi, uccidi, uccidici. uccidici. Dammi, dammi. Uccidi me. Dammi, dammi. Uccidi me, no. uccidi. No. Uccidimi, uccidici. E dai, così divento Susi. Divento una Susi di scopo. Non disco. voglio. Non voglio. Perché? Perché non serve una Susi di scopo. Sì che serve, faccio io ricordo. il puzzle. Faccio io il puzzle e non noi. E non dobbiamo rifare tutto. Allora, uno, due e nove. Scendi e ora lo prendiamo normalmente. Vedi? Era soltanto un, una complicazione in okay. cuori. Fuori. Non c'è più niente. Entra. Ci mancano 11 cuori e siamo quasi <coughs> quasi. Alla fine. Vabbè, abbiamo praticamente fatto il cioè. Certo ok, punto. non ci serve niente. Io ho Susi con.. Uh... <sussurra> ok. Uccidi tutti. Sconfiggi tutti come il Mario. Mm. <coughs> che faremo Ma, um, faremo ok mi raccomando a premere tutti i tasti capito? qua che cadono, senso, tutti calo, i calo, cadono dei pulsanti bisogna premerli tutti che senso? bisogna premere tutti i pulsanti che cadono cadono dal cielo i pulsanti uh, non me la ricordo sta parte ecco vedi ah pensare i, oh, i pulsanti del telecomando mamma mia i pulsanti del telecomando almeno eh, noi uccidiamo Artis prima no, è forza. no, allora siamo chiamo Artis come. Artis è di triple de ok. non me ne frega le sta, niente, lei le deve morire comunque come Artis perfetto, Wave pittore? no, no, perfetto <ride> <ride> però, non <ride> pittore? no, no, ho no. oh, le premuti tutti è assolutamente vero che ecco che i nostri premi recompensosi Aspetta, voglio vedere qua su? Niente. Ok. Quindi aspetta. Talpa, galpa Galla, <ride> Poi perché talpa, galla? Salvi, Uh, cibo. <ride> food. food. E cosa food. Ha di tanta, tanta, talpa? Tanta, talpa. no vedi che è carta, talpa. Eh? È carta, talpa. Carta, talpa e valga. No, no, sì. Sì, sì. Controllo. Sì, ho detto sì, quella che esce da... che lancia i cavi. Perché bisogna eliminare tutti... Tantalpa, tanta che cosa ha di talpa? Di tanta. Non lo so, è tanto fastidioso. <ride> per gli Yoshi. <coughs> che Solice. poi non ho capito ancora perché è, è, è il peggior nemico di Yoshi di Tantalpa. Oh. Perché dà fastidio in quella... Natura viva! No. Let's go! Non ho la nottea no, no. Ok <sussurra> Stella Amici! Cici! Cici! Ci. Ok quindi let's go! Allora bisogna eliminare tutte le meteoriti o meteo... o meteo... meteore o asteroide o meteoro... un meteoro... Ma non stanno prendendo un po' Pallo e basta okay. Perché non c'è nessuno? C'è c'è Ah si sì. C'è quella di prima non l'avevo sentita perché facevi troppo rumore. Ok, bisogna stare attenti. E, e qui c'è ancora il nostro segreto. Mm. Uh, mi sa che quel meteorite aveva ancora l'interno L'ho preso io. No, ce n'era uno che non un ho distrutto. Ma io sono tranche. <ride> Ma no! <ride> Vabbè, fa niente. Ora. Possiamo vedere se effettivamente ci aveva fatto. Quindi ora corri e basta. No. Ehm no. Smettilo, che sei niente. Non lo so. <ride> Cuore. Ci mancano due cuori. Uno non eh. lo so dov'è. L'altro meteorite ridi aiuto non dai smettila ti prego, fa oh. ah. cosa ok, bisogna andare qui eccolo qui, uno è questo e l'altro è in una zona, Quindi, che so io che stai? qua sotto mi dispiace Hal. Hai messo fin troppi segreti in questo ormai non ci frego. O meglio, non ti perché l'ho scoperto più qui. Dimmi Dimmi Thank you. Ok, abbiamo finito al 100% questa. questa modalità. abbiamo preso tutti i cuori. Tamodali Tamodali. Ora ci mancano tre boss. <ride> e le spile pure. No, sei zitto. Ah, sì, zitto. grazie. Non è Non lo dico. Ci mancano tre boss, cioè king kung dead dead, dead. dead. <ride> prendi uno dai uomiti Andati. E che è troppo veloce no non è, e vero. Poi, è vero è lentissimo ci mette mezz'ora a fare un giro con lui a me dà fastidio ok ne prendo uno adesso prendiamo e poi e poi aspetti questo giro ma non due giri per prenderlo magolor che è fortissimo tu, tu, tu, tu, tu, tu. Ah, e infine, uh, togliamo questo. Ciao. Uh, e poi... E l'altro l'hai saltato. No. Sì. No. Sì. No. Sì. No. Sì. C'è una porta piccola, vuol dire che c'è altra roba adesso. Ah, di sure. Eh. E lo prendi lì. <ride> cioè, ma... Ma dai, mi assaggio. Almeno l'hai sprecato come l'altro. No, sì. sì. sì. allora, invece l'hai sprecato come l'altro non credo Che fa come l'altro yeah, l'altra volta ho aspettato un casino non allora direi che mi prendo no prima prima da mi no mm, e dai no non ti voglio così fa. anzi è, è per evitare che, che tu voglia gli elementi io mi prendo un <ride> addio tanto mi dato comunque e viva ho tutto quello che voglio <ride> la roba ok adesso abbiamo un chilli che non serve a niente bello <ride> ma lui è immortale avrei potuto prendere qualcuno Ok non ho saltato la cazzina perché è tu te oscuro monarca trascendente un altro te parallel di Trascendente ma dove li prendono questi aggettivi <ride> No, mi ha mangiato! Si Sei mangiato, passerò! Giamma! <ride> ok, questa forma qui. Giù! Su. Su. Giù! Su. No, no. Però non devi prendere nulla. Ok, questa non la saltiamo perché ovviamente è più cioè. Sono stranissimi i tuoi occhi. Mm, per, cioè. Troppo lucenti e neri. Mm, perché non ha, le non ha le pupille, forse? Eh. Troppo lucenti e neri. siamo un alieno Perché è parallelo? E da Dove li trova? Cioè, perché c'è un Dedede de de dentro un universo parallelo? Dove è Kirby parallelo? ehm, uh, Kirby Parallelo, lo vedrai a posto no, non, non è vero fidati non fidati sembra che la, la, la presa vedete uh, la, la, la scatola in mano no, non è vero si sì. non lo so così. e ora finiamo no. Poi, ti ho detto io che okay. King non vuole essere lo suo amico perchè noi adesso gli rubiamo il cibo e lo laviamo! Ma tu il cibo lavato, che schifo! Eh? La frutta lavata, che schifo! Perché lavata? Dice le, le, le perché se laviamo il cibo. Che, perché fai le catture? Perché sto per sbaglio. Ok, dimensione 4 completata, al cioè, cervello. Evviva! Per Ora poi dobbiamo fare tutt'altro. aspetti di spoilerare cose. Oh, ma tanto lo faremo tra due secondi! Sì, ma non lo spoilerare. Tanto l'avranno già tutti visto da un'altra parte. Chi te l'ha detto? L'ho detto io Chi te l'ha detto? Hai cento più cuori amici I cuori amici che hai trovato possono fare la differenza Cosa ti aspetterà nella dimensione finale? Ed ecco sì. infatti l'ultima dimensione Che adesso dobbiamo fare? Si sì. Ma perché? Perché sì? Stiamo registrando da, da un'ora così Non ce la facciamo Lo so, ma io ho tagliato praticamente tutto Non capo però Allora Abbiamo a nostra disposizione abbastanza, abbastanza molta abilità. Allora, evi devo buttare, aspetta. Qua ci saranno gli, gli stick di amici. Sì, non so. I sogni. Devi sogni, gli amici. Allora, intanto prendo un Kawasaki per servire. E non metto al posto di Io mi prendo lui giustamente cosa fa spreca una staffa di bici no io mi prendo il yo, -yo e mi faccio danno <ride> smettila di sprecare <ride> io non ho, non ho preso niente io sono ancora c'hai no si guarda, sì, guarda. <ride> c'è andato lui Kawasaki. ok cavolo yo, yo a fuoco e ora ora io cavolo cavolo cavolo cavolo cavolo cavolo cavolo Ora andiamo. Sta fermo. Li abbiamo già presi, stanno. Non li abbiamo già presi. E perché non le vai a prendere? No, non lo so dove sono. Stanno dentro i bauli, secondo te cosa sta dentro i bauli? No, non lo so, non li ho visti i bauli. Oh. Allora, prendiamo, quindi... Proviamo um. il lucchetto, non l'abbiamo mai preso. Sì, come no, non succede niente, non lo fatto il capo No ho sbagliato! Vabbè fai. Sento ce l'abbiamo già allora. Sì, ho capito, non volevo prendere Taranza però. Volevo prendere Taroce. Eh... eh vabbè, ce ne sono un altro. c'è Anzi no, eh, c'è ah, e Betalente nero Ci sono altri Non li prendere tu. Marco. Marco. No. Tu ti vuoi essere tra Daroce ma e Metal Nero. Voglio essere Chilli. No. Perché Chilly non muore non mai. Non vuoi?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 E poi non è Mark e Marx. Quindi ora possiamo andare. Con i nostri tre amici sogno tutti provenienti da attimo, tutti i provenienti, provenienti sì. da DLC differenti. Quale vuoi? Fuoco? Mento. Mento? Quello è elettro, lo sai? No, e bello. ora possiamo andare Verso il boss finali. Ma Prima. chi sono i oh, boss finali? Sono. Oh, <ride> eh, metà grasso silenzio di... <ride> grasso Il cuore scuro. <ride> È una cazzo di silenzio. c'è Oh, ne? basta! No, nessun silenzio. Uh, le Beh, basta, dai. No. <ride> e che peso 4? Ma l'ho rotto. Volevo dire Hiles corrotto. Al fiere della morte, Ailes corrotto. Magari stavi zitto durante la cazine, eh. Io <ride> ho detto. Dovresti, farlo dovrebbe farlo essere farlo. un momento serio la cazine. <ride> tu sei serio, cazzine. Ma non ho senso. Perché devi dire queste cose? Perché non mi va di inventarmi un insulto? Perché non esiste un insulto del genere, quindi chi ti dici deve tavolare. Eh. C'è eh. super per sempre nessuno, è vero? Sì, anche perché... Ok, seconda fase subito. You? Non no, è You. Già. You! You! Facciamo un po' di <dialect> ripetizione. <language> che bello. Qui c'è Sono un goblin di livello 99. Ok. E ora ha delle statue delle tre sorelle... Track. Come avete notato, queste sì sono facili, però non si ricarica la vita del tutto. Anyway. Ok, sono, quelle sono delle statue perché tizio non aveva abbastanza soldi per comettersi quelle vere quelle vere perché cosa sono le ingaggia, che le ingaggia Chi... ah, ok uh, quindi sei, sei arrabbiato eh, se arrabbiate se uccidiamo Ines io sto I morendo Heines li uscente il è vero è la Kawasaki bannaggia non ci possiamo curare aiuto ah -ha. tanto io ti posso curare non è vero sì. E se, e se tu lo puoi, cioè stai in un momento di difficoltà? Lui, lui. Se vado a fare qualcos'altro al posto che curare di te. No, non è capito, se stai in un momento di difficoltà... Mm, che attenzione! Tipo sto attaccando Aines, oh sta morendo il mio compagno ma devo attaccare io. Ok, è morto. Tanto è morto, non c'è niente adesso. Ora sì, ci curiamo finalmente e abbiamo completato l'ultimo e... Eh, no, lord Aines! Hanno dei bei vestiti. Dove. Dove sono? Ero in cerca di Lord Hayes. Che sembra sia sprofondato nel vuoto. E ora mi ritrovo anch'io sul baratro di un'altra dimensione. Un attimo! Quella goffa pallarosa non è? È lui! Francisca, Franberga, venite qui! Wow! Che cos'è? Lord Hayes? Ancora tu! non c'è altro da dire se non giambacca buon giambacca eh probabilmente date è... una calma guardate guardate Perché guardate guardate guardate non è più lo stesso aiutare il resti di un tempo ma i giorni gloriosi in cui ci, ci conosceva verso futuro radioso ha messo un, un futuro radioso Francisco, Flamberga, non c'è tempo per il pianto. È arrivato il momento di ripagare il nostro debito nei confronti di Lord Highland. Ma voi non eravate morte, eh? Ma prima di procedere, tu goffa, pallina lo sa. Ah! Kirby! Sembra che il momento fatidico sia arrivato! Smetti di fare un dubbotto Noi, le tre sorelle maghe, metteremo fine a questa battaglia. Ok una volta per tutte lo sapevi già cioè benedicatori ci pentite le tessere le, le maglie e il vero boss finale ok loro combattono a due cioè a due cioè non, non ci sono tutte e tre sullo stesso schermo però sono più di due ok? Che si danno no alle, vo alle volte sono pure in tre no eh, dopo la seconda fase no volevo dire alle volte sono pure in una dopo la seconda fase fanno gli attacchi potenti sì non okay, merga fa quelle cose di corazzina perchè ho scelto io-io? a parte che ora sta laggando Perché. L'ho scelto io-io? perchè uh, cioè ci sono cinque personaggi sullo schermo guarda come lagga sta andando a... non si rifrema un secondo ecco. ok ecco adesso mi fai... da hai imparato un nuovo, un nuovo attacco ora no okay. questo sì, ora state no. attenti aia ah, yeah. no che cosa ho fatto Ok, sono vivo Comunque no? è vero, Zampartisan è un nuovo attacco No, c'era già Vabbè, lascia stare Non quello non Come evitare quell'attacco quell O parate come ho fatto io, e quindi subite pochi danni Oppure, se lo volete proprio evitare ma io, io io Volate Se volete evitare proprio quell'attacco, aspettate che uh, Tramberga attacchi Quindi andate verso l'alto. E poi, quando Zampartisan attacca Uh, schivate, cioè andate giù di nuovo, però state prendere a quello di Francesco, Francisco, no. io ora sono un po' in sparo perché insomma sono... Io invece spammo questo attacco. Fai pure. pure io sto spammando quello così. Su giù, su giù. No, sono quel gelato Comunque c'è un nuovo attacco, è vero. Bene, Oder. Eh? Io le lancio le stelle. Ah, c'è cioè... Magolor morto, no, ok. Vabbè, non me ne frega più prima. Poi lo so che non già fatto la... No, non è vero, sì. quale attacco? Quello delle sfere No, non quello Fa la nuvola con la tempesta aia. Aia, aia, aia. La nuvola con la tempesta, quello attacco ormai sono morto Dov'è il mio yo? Niente E' sparito lo yo yo Hai sconfitto Glamberga Francisca e le tesoro delle maghe e l'altra alt... Co... senza abilità Bravo Kirby Oh yeah I'm a very good one Dimensione finale, ben fatto. Quindi tutte le dimensioni 30 su 30. 120 120 su 120. Grado A per Non P. era S, vabbè. Non no. S. A -P. Non so perché in alcuni giochi di Kirby mettono S. Uh, S. Cioè in alcuni giochi di Nintendo mettono la S e questo A È brutta da vedere, lo so, però non ci possiamo fare. Quindi tipo ora. ora. Luigi Supergiamo! Ma che cos'è? Un cuore! Shhh. Su chi lo lanciamo? Lasciamo il cuore! Wow. Beh, oh Marco. Marco! Nessuno ha visto il tratto! Dai Marco! No? Non l'ha visto in se... silenzio Non oh, parliamo tazze. sempre nelle case! Ma non è vero! È vero! No, non è vero! Forse perché non, abbiamo, non giochiamo giochi con le cazzine Mi piace come muoiono le orecchie, guarda, guarda. Mm -hmm. oh. Comunque, allora. Se non raccogliete sì. almeno 100 cuori. Non uh, succede questo, muoiono uh, e basta. Uh, muoiono e basta che se ne va e tutti vissero felici e non contenti. Ah, non ho letto quella di prima, vabbè. Ora in scelta decisiva. Ah, vabbè, diceva che abbiamo sbloccato le tre sorelle maghe come amico di sogno. Sì, sì, sì, sì. Ora ci sono 18 immagini, esatto! Ce ne hanno aggiunte tre. Prima erano 15. Sì. Comunque. Quindi ora ci sono uh, sciolto. No, no, lo saltiamo. Mi sa che c'è. Non un... si possono saltare. Comunque c'è uno spoiler per. Non sì, si può saltare. Per l'arena. Okay. Okay, sì, non si può saltare. Ma noi non lo Mi so. Sai. Che, lo sai che qua c'è Marx come boss? Lo so, come questo. Ma voglio vedere chi c'è se io o Marx. C'è Marx. Mm. Alto Marx. Un altro marzo, no no, no, no, no. Aia. Cigli non, non, non, non. Ah, non muore mai! No, non posso lanciare. Nicola. <coughs> Ok, okay. okay. okay. Uh, Vabbè. No, il bucolero un agolo. Era un piccolo cicciolo. Oh, no, no, Ne tutti, né Dai, quando è che appare Max? Yeah. Ah. Se, se vi ricordate bene, um, nelle altre, cioè dopo aver concluso una storia come boss mi sa che c'era o King the Dede oppure Meta Knight. Meta, sì. No, anche King the Dede. Sì, Meta Knight è King The oh, e poi ti stai bloccando, ah io ho tenuto Cosa? Mm. Ora guardate attenzione, attentamente. Guardate attenzione. Guardate attenzione. Eccolo. Marz Ciao Mars. Uh, Quanti danni? <ride> <ride> Manca a te, Magolor. Magolor non si fa uno questi danni. Ah, mo Ci lanciai i cosi. Ma dov'è? Ecco. Era su di sì, sì, qua, non fanno leggere niente. Non fanno vedere niente. Sì. Comunque uh, il tuo marchio è più grande di quello che hai tu. No, no, no. il laser. Perché io non lo posso fare? Eh? eh? No. Siamo morti. No. <ride> e io e ho pure tue. in bocca delle cose. <ride> è morto, molto vabbè sì. tu uh, ora guardate attentamente lì allo schermo piccolo guardate eh. eccolo qua chi Spoiler e ora lo scopriete Stavo dicendo, tra poco, cioè avete notato. Mamma che mia, che sono l'ultimo che. è, è l'unica che salutava. Francesca era neutrale, mentre Zampa era triste quando chiesa di se ne andava. Sì, vabbè, non interessa nessuno, sei fatto. Bel ah, ah. poi... ah. finale! Già, yeah, proprio bel finale. Bello bello. Ecco qui. Mm. Una foto così di delle tre sorelle maghe che maneggiano la faccia di Kirby E poi c'è Iris dietro che si gode la scena Stai dicendo cosa fate? Kirby non è uno slime, non è nemmeno lui ok? Complimenti a Max e ora di... King Dedede King Dedede con la faccia tipo a Kirby Dedede dice lui Anima in fiamme X è ora disponibile nella scelta decisiva. Seleziona anime in fiamme e usa questi comandi se non hai paura. Noi lo faremo nella prossima parte. Evviva! Che bello! Oh yeah! You can say it's stronger. Quindi Seleziona continua, sì, ok, possiamo rigiocare i livelli e i cuori che abbiamo già preso saranno grigi. grigio. Giusto per. Cioè, tutti! Sì. Vabbè niente. Mostriamo un così. attimo la, la scelta decisiva. Quindi eh, ci ha fatto il cuoricino che abbiamo completato, quella novità. Quindi prendiamo così. <ride> Io non ci. Aspetta! Anzi no, no, qua lo faccio E infine.. Arriva in fiamme X! No. battaglia e punti interrogativo, premi 25 tasselli se segreto. segreto extra, wow. E sì, perché uno si chiama Kirby figlieto, e l'altro extra. Sì, come vedete c'è Kirby parallelo o cose del genere. No, è Kirby, è Kirby <ride> che ha paura perché sta mettendo troppo. No, Kirby non ha paura. Kirby ti, ti guarda direttamente come... negli occhi. Come, come se fosse. Uh, no, lasciamo stare. Lo spiegherò dopo la battaglia finale di questa. Come se fosse morto, no. Quindi ci vediamo alla prossima parte. Indemoniato: alla prossima e ultima parte penso di Kirby Star Always. Quindi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao.